nuovo video, allora prima di tutto scusate le mie pessime condizioni, ma come ben sapete spesso eh, filmo durante la settimana, ovvero quando vado al lavoro, quindi le mie condizioni post lavoro non sono le migliori, eh, non so mettermi il rossetto, lo so già, quindi per favore siate carini nei commenti, al massimo ditemi che sono bravissima a mettere il rossetto giusto per alzarmi un po' l'autostima. Allora, oggi siamo qua per fare un video uh, sul Canada, so che non ne faccio molti ultimamente ma appunto le cose principali diciamo del Canada, le cose che possono interessare le persone ne ho già fatte uh, e l'ultimo video che ho fatto sul Canada è stato quello sul French Canadian che non a tutti interessa, quindi però uh, a chi interessa sono molto contenta che abbiate apprezzato quel video. Allora, oggi invece parleremo di una cosa che i miei amici magari mi andranno a cagare visto che uh, stanno per venire in Canada <ride> e hanno già organizzato tutto, però vabbè, avete il mio numero cioè non è che dovete per forza guardare i video per sapere cose, ecco. Uh, ovvero cosa visitare, cosa visitare in Canada, quando visitare soprattutto il Canada e quali sono le cose magari da fare assolutamente in Canada. Io vi parlerò delle mie esperienze perché dovete capire che io sì vivo da 4 anni in Canada, però non sono in vacanza in Canada, quindi io ci vivo qua, ho studiato... Ho sempre lavorato, ho avuto pochissime vacanze da quando vivo in Canada, quindi onestamente non ho mai avuto l'occasione di visitare troppo del Canada. Ovviamente mi dispiace un sacco, ma allo stesso tempo dovete anche capire che il Canada è molto molto grande, le distanze sono enormi, quindi anche se volessi fare qualcosa durante il weekend, non è abbastanza. Uh, spero di visitare di più nel futuro, però per adesso purtroppo non ho visitato molto. Vi dirò anche quello che ho visitato e se vale la pena visitarlo, eccetera. Allora, primissima cosa è che in realtà tanti mi hanno chiesto, vero, quando visitare il Canada, perché tanti hanno paura che in Canada qua faccia, faccia freddo eh, 365 giorni all'anno. Allora, prima di tutto voi probabilmente state vedendo il mio sudore, quindi no, in Canada non fa sempre freddo. Anzi è una cosa molto strana perché... Abbiamo un inverno stra stra freddo ma abbiamo un'estate caldissima. Uh, L'unica cosa diciamo che qua in Canada non esiste un po' la primavera perché la primavera fa un po' quel cazzo che gli pare, ovvero che uh, quando in tutto il mondo è primavera qua in Canada o abbiamo ancora la neve o abbiamo la neve che si deve ancora sciogliere uh, o... Si scioglie tutto e poi, boom, tempesta di neve come è successo quest'anno. Vi dico, l'ultima neve che abbiamo avuto era fine aprile e non sto scherzando. Eh, quindi diciamo che no, non consiglio assolutamente la primavera per visitare il Canada. Seconda cosa, io adoro l'autunno, allora l'autunno in Canada è la cosa migliore del mondo, prima perché vabbè io non amo il caldo in generale, però dovete capire anche che il caldo in Canada è sopportabile, Ci, cioè, abbiamo avuto delle giornate affose assolutamente, non sto dicendo che qua non si crepa di caldo, tipo oggi sto sudando da tutti i pori, eh, però comunque le estati qua sono molto migliori rispetto all'Italia, o almeno io parlo di Venezia, eh, sono molto più sopportabili qua assolutamente perché il caldo è abbastanza normale ci abbiamo un sacco di natura e anche nelle giornate comunque calde c'è abbastanza venticello quindi si sta bene eh, mentre se io posso consigliarvi vivamente eh, di visitarlo in autunno se non siete amati del freddo non vi preoccupate perché comunque l'autunno non è ancora freddo ovvero eh, io vi consiglio di visitare il Canada a fine settembre o il mese di ottobre tipo da metà ottobre fino a fine ottobre meraviglioso, ma in generale tutto il mese d'ottobre è stupendo, infatti io riempio Instagram a ottobre perché ci sono tutti gli alberi che, che sono tutti colorati, diventano tutti rossi, gialli, arancione, bellissimo, vi giuro, è, una, è uno spettacolo meraviglioso, soprattutto se si va magari anche nelle destinazioni diciamo, dove c'è proprio, uh, dove c'è magari solo montagna, solo alberi, però qua, anche qua a Montreal basta andare sul Mont Royal. Si vede, si vede tutta la vista della città con tutti gli alberi, ah, meraviglioso, quindi io ogni volta che la gente mi chiede quando visitare il Canada dico sempre l'autunno, però vi dico non fatevi spaventare dal freddo perché comunque a ottobre si sta ancora bene, nel senso che non fa freddo, non c'è la neve, magari c'è qualche pioggerellina ma non fa freddo, cioè si sta bene, ci si deve vestire sicuramente, ma si sta bene. Poi, ovviamente, se non siete amanti eh, del freddo, quindi volete stare in vestitini, pantaloncini, magliettine, e tutto quanto, assolutamente vi consiglio l'estate e più precisamente vi consiglio il mese di agosto o di settembre, perché qua il mese di settembre è meraviglioso, ecco perché l'ho deciso anche per sposarmi. Uh, e agosto è anche, anche un mese caldo però si sta bene uh, mentre giugno non lo consiglio cioè giugno è un bellissimo mese perché sta appena iniziando il caldo ma allo stesso tempo non sai mai come andrà a finire quel mese di giugno perché alle volte potrebbe essere il mese più bello del mondo altre volte potrebbe essere semplicemente un sacco piovoso e brutto quest'anno vi dirò è stata una bellissima bellissima estate però per dirvi la mia prima estate in Canada se non mi sbaglio o la seconda non mi ricordo è stata un'estate di merda perché ha piovuto sempre, vi giuro, tutta l'estate ha piovuto. Non c'è stato un giorno senza pioggia, io non ce la facevo più, stavo per sclerare malissimo perché la pioggia va bene, ci sta che ci sia la pioggia perché abbiamo bisogno di pioggia. Però, tutta l'estate, cioè, ma dai, soprattutto quando tutta l'estate piove e te guardi tutta la gente che sta a mare, spiaggia in giro, ti viene un po' la depressione. Oltretutto perché era un anno in cui io stavo facendo comunque, stavo ancora studiando, lavorando, quindi... <ride> pure più depressione del solito ecco uh, quindi sì assolutamente anche luglio non è un, è un brutto mese però so che magari ad agosto siccome gli italiani hanno un po' la tendenza di andare via ad agosto agosto ve lo consiglio perché comunque qua agosto non abbiamo ferie come in Italia cioè non c'è il ferragosto non ci sono quelle settimane in cui la gente parte in ferie questa cosa in, in Canada non esiste perché qui ci sono molti molti molti meno festivi ne abbiamo tipo tre in croce uh, e appunto tutte le cose sono aperte a prescindere quindi, appunto, se siete amanti dell'estate, potete benissimo venire in estate e andare a visitare uh, dei posti dove ci sono i laghi. Io, per esempio, non so nuotare, quindi tendo a non visitare troppi laghi, perché non so nuotare. Quindi, uh, anche se potessi andare al, al lago, mh, che faccio? Guardo l'acqua. Ecco, quindi non ci vado direttamente, uh, quindi, però si può tipo venire in cano e dare tipo gli chalet dove ci sono i laghi, già apposta, insomma, secondo me potresti fare una vacanza pazzesca, una perché c'è bel tempo, eh, fa bello non fa troppo freddo, non fa troppo caldo quindi si sta bene, se siete amanti della spiaggia è il paese eh, non è il paese per voi perché sì ci sono delle spiagge anche in Canada solo che sono molto lontane, per esempio la Priest and Edward Island ehm, è stupenda io non ci sono ancora stata però eh, ho la mia futura cognata c'è stata già due volte, mi ha fatto vedere delle foto pazzesche con lì ci sono un sacco di spiagge ed è anche il posto dove hanno filmato Anna dai capelli rossi, cioè se state guardando la serie TV di Netflix e lì che l'hanno filmata, e lì c'è proprio anche la casetta, perché è un libro canadese che ha, ha luogo proprio nella Prince Edward Island. Um, e niente, quindi potete visitare quel posto. Ovviamente, eh, per quanto riguarda i voli. Se venite a Montreal siete perfetti, perché ci sono sempre voli diretti verso Montreal, da Venezia almeno, da Venezia anche da Roma cioè sono sempre dei voli diretti, il volo è di circa 7 ore e mezza, 8 ore e arrivate diretti a Montreal. Mentre se andate in, altri, in altre città, tipo se volete andare a Ottawa, se volete andare a Toronto, se volete andare a Vancouver, farete degli scali. Allora... Quello che vi consiglio io, uh, ovviamente io siccome vivo in Quebec, giustamente vi consiglio di venire in Quebec, ma allo stesso modo so che anche la British Columbia è molto molto bella, io non ci sono stata quindi non vi posso assicurare, però lì anche il, le temperature sono migliori quindi magari se dite voglio andare a vedermi l'autunno, però voglio avere ancora più caldo del solito, la British Columbia è forse il posto migliore per voi, anche lì ci sono un botto dei laghi, un botto di cose. Uh, ho intenzione di andare forse l'anno prossimo, assolutamente, perché vorrei visitarlo. Se volete andare a visitare Toronto, onestamente è stata un po' la città che mi è delusa di più, uh, sono, sono andata a Toronto uh, due anni fa, credo, ho guidato fino a là, che sono sette ore di macchina, eh, solo di andata, che New York è più vicina per dirvi. Eh, no, mi è piaciuta la città, non ho niente da dire, è semplicemente è una città troppo caotica. Montreal è già meno caotica, stranamente per quanto Montreal sia caotica, è comunque meno caotica di Toronto. Ovviamente Toronto anche è anche molto molto più costosa, quindi anche quando, fa, quando parlo dei costi della vita, quando parlo un attimo di quanto costa vivere qua affitti robe. Dico sempre che Montreal e il Quebec in generale è molto meno costoso rispetto ad altre regioni. Se venite a Montreal, giustamente Montreal è una bellissima città, se riuscirò a fare un vlog per farvi vedere le cose da vedere, ma comunque se venite a Montreal... Uh potete vedere un botto di cose, potete fare un sacco di cose, um, io però vi consiglio, quando venite a Montreal, sì, il, il, per l'aereo è molto comodo atterrare a Montreal, magari stare qualche giorno, però c'è Quebec City, che è la città di Quebec appunto, siete sì, nella regione di Quebec, con la città che si chiama Quebec, che è bellissima, perché è, una città, è la città più vecchia di, del Canada, ovviamente quando diciamo più vecchia ci viene da ridere noi europei che avevano una storia di 3 milioni di anni, però comunque uh, è la città più vecchia del Canada, ed è stupenda perché è molto eh, molto sullo stile europeo perché appunto fu colonizzata se non mi sbaglio dagli o dai francesi non mi ricordo adesso, non vorrei dire stronzate perché la storia del Canada non l'ho ancora studiata bene <ride> e quindi ha uno stile molto molto europeo, ma anche a Montreal c'è una parte della città che si chiama Vieux Montreal, che è molto sullo stile europeo, c'è il porto insomma è molto molto bello ci sono delle parti di Montreal che sono stupende poi ci sono altre che sono meno stupende perché Fanno sempre i lavori in questa città, sempre e comunque, quindi Quebec City la consiglio assolutamente, c'è il castello, c'è il Château de Frontenac che è stupendo, uh, ovviamente avete anche la vista sul, uh, sull'acqua, insomma se visitate anche il Vieux Quebec, quindi il vecchio Quebec meraviglioso, se riuscite a stare in un motel nel vecchio Quebec, stupendo. Uh, poi ci sarebbe Ottawa, che sarebbe la capitale, che è una città minuscola, uh, non c'è molto da fare a Ottawa, però è una città molto bellina eh, e c'è il Parlamento. L'unica cosa è che il Parlamento l'anno scorso ha chiuso per fare um, delle, delle, de, dei lavori. Non so se sia ancora chiuso, il bello è che io quando ho fatto l'ultima volta che sono andata a Ottawa, che è, sta, è stato l'inverno scorso, ci hanno detto che eravamo fortunati perché eravamo gli ultimi visitori, visitatori del, um, del, cioè del, del l'anno perché hanno chiuso il parlamento per dieci anni però ho visto da poco qualcuno che era andato al parlamento era tipo ma non lo avete chiuso per fare lavori quindi non capisco molto però se avete l'occasione se il parlamento è aperto e potete visitarlo fatelo assolutamente perché è gratis qui a montreal invece c'è se volete andare a visitare i musei c'è il museo delle belle arti che è molto carino se no anche a toronto c'è il museo delle belle arti che è meraviglioso io ero sconvolta poi ovviamente a toronto ci avete anche le cascate la mia gara posso dirvelo sono rimasta molto delusa da questa cosa perché me lo immaginavo tutt'altro so che molti non sono rimasti delusi da cascata nella gara io sono stata delusa perché dalle immagini che vedevo tipo oh my god invece poi si arrivi là e sei tipo interesting interesting un'altra cosa che dovete assolutamente fare quando venite in canada è mangiare la poutine ovviamente mangiare la poutine che è un piatto tipico del quebec quindi se riuscite a mangiarla a montreal meglio, non mangiatela tipo a Toronto o a Vancouver non, quelli non capiscono niente uh, quindi sì, è un po, come, un po' come a pizza divento un po' tipo i napoletani che dicono, solo la nostra pizza è vera voi siete stronzi uh, no, vi giuro però che io ho mangiato la puttina anche in altre città no a Montreal c'è anche un posto nel Vio, nel Vio Pau, quindi vabbè, se proprio venite a Montreal scrivetemi, vi do tutti i nomi possibili o se riesco a fare un video con i nomi proprio vi faccio vedere però sì, uh, la poutine va assolutamente mangiata, un'altra cosa che dovete assolutamente fare è fare il brunch. Se siete già stati in Canada o in America, sapete già che il brunch è una cosa molto molto comune, lo vediamo sempre nei film, lo vediamo sempre nelle serie tv, e il brunch è la cosa più bella che esiste. E se venite qua a Montreal o comunque in Quebec, c'è uh, il, il brand, il marchio, non so come si una catena che si chiama... Allo Mon Coco, eh, che è meravigliosa, I, i ristoranti da brunch solitamente aprono molto molto presto al mattino, quindi sono tipo aperti dalle 5 del mattino, dalle 6, una cosa del genere, chiudono verso le 2 o le 3 di pomeriggio, eh, quindi se potete andare a fare il brunch, bellissimo, perché non pagate granché, mangiate come piccoli porcelli, tipo il caffè incluso, voi vi prendete un piatto di cose salate, di cose dolci, oppure prendete anche un mist e se mangiate verso le 11 e mezzogiorno siete a posto tipo per tutto il giorno uh, quindi sì, assolutamente brunch da fare insomma quando venite in Canada... Ammazzatevi di cibo, un po' come se va in vacanza no? un'altra cosa che dovete sapere quando venite in Canada io l'ho già detto però mi piace ripeterlo, è il fatto che qua eh, si dà sempre la mancia quando si va nei ristoranti, ovviamente vale per i ristoranti, non tanto per i take away, non tanto per i post dai caffè quindi per esempio se andate da Tim Hortons ecco se, se venite in Canada andate anche da Tim Hortons che è un posto bellissimo dove potete prendere il vostro caffè potete mangiare tante belle ciambelle e mangiate le cose che si chiamano timbits che sono delle palline così che uh, sono praticamente palline di, di, boh, di burro, cioè non so, sono tipo delle palline che sono fatte con i resti delle ciambelle sapete tipo quando si fa il buco alla ciambella, ecco quella parte che rimane, queste sono le timbits poi loro le fanno con i diversi sapori, infatti quando arriva l'autunno, meraviglioso perché quando arriva l'autunno prima di tutto arrivano i pumpkin spice latte ovunque ci farò un video quest'anno assolutamente su questa cosa e poi fanno un sacco di gusti diversi autunnali perché i canadesi amano l'autunno, dovete capire questa cosa. Stavo dicendo che appunto se andate da Tim Hortons, se andate in un takeaway tipo un Tyson o tipo una cosa simile non dovete per forza lasciare la mancia potete lasciarla, se invece comandate quando siete a casa la mancia diciamo che è automaticamente inclusa cioè nel senso vi fa vedere che è un 10% di mancia quindi sta a voi decidere se darla o meno, se mi spiego bene è meglio vista come cosa se la date, ecco. Uh, e invece per quanto riguarda i ristoranti, la mancia si dà sempre, a meno che noi voi non avete avuto un servizio di merda, uh, la mancia si dà sempre. Io ho fatto un video sui ristoranti, ve lo link, linkato, che è un video abbastanza vecchio di quando facevo la cameriera, quindi ero molto molto accesa in quel video, uh, però sì, diciamo che poi i camerieri vengono pagati meno uh, rispetto a, um, al salario minimo, quindi per questo che... La, la, diciamo che si vive di mancia anche io per prima ho fatto la cameriera e so quanto strago lei eh, quindi solitamente quando io, io mi sono ormai abituata a questa cosa giustamente spesso mh, ti giro un po' il palle ecco perché io non mangio tanto fuori perché vai là e paghi il cibo, e ci sono le tasse, e poi c'è la mancia, e non ti sta qua il cibo, ecco, perfetto. Eh, poi Quindi oltre al, al, alla, alla mancia ci sono anche le tasse che voi vedete, quindi quando voi vedete un prezzo in un negozio, in qualsiasi posto c'è un prezzo, quello non è il prezzo finale perché vengono aggiunte le tasse dopo sulla cassa. Questo è importantissimo perché io ero sono stata scomolta tre mesi prima di capire questa cosa, giusto per, per dirvelo. Ultima cosa che voglio dire è il fatto dei vestiti. Tanti mi stanno, dicendo, mi stanno chiedendo ma come mi vesto se vengo in Canada? Se vado in quel mese là? Sì, vi dico, qua in Canada fa caldo. Da giugno fino a ottobre fa caldo. ottobre magari inizia il periodo delle giacchettine, dei cappottini, degli stivaletti e tutto quanto, ma poi per il resto fa caldo. Ovviamente ogni volta che partite in viaggio cercate di avere con voi comunque delle cose di sicurezza tipo scarpe chiuse, una giacchetta e cose simili. Ovviamente se venite a novembre, dicembre Lì dovete imbottirvi perché fa freddo e gennaio e febbraio non lo consiglio a nessuno come mesi per visitare il Canada. E pensate, io ho visitato il Canada la prima volta a gennaio. Perché? E niente, quindi, eh, se andate, se inizio durante l'inverno, significa che vi piace davvero l'inverno, però anche durante l'inverno ci sono un sacco di cose da fare. Io ho fatto un video per quanto riguarda le attività invernali che si possono fare, ve lo lascerò linkato. E niente, eh, io chiudo il video qua perché ho parlato un po' eh, spero che questo video vi sia stato utile, più o meno, perché ho detto delle cose random, una lista che, boh, nella mia mente questo video funzionava meglio. Vabbè, se avete comunque domande, fatemelo sapere, se avete tante domande perché non mi sono spiegata bene, Magari farò un altro video a riguardo. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!